Salve a tutti, anche oggi ho un nuovo, una nuova idea, un nuovo progetto non è altro che un adattatore eh, per i propri treppiedi da utilizzare per il proprio smartphone e realizzare dei video molto più stabili eh, voglio salutare proprio per questo motivo mio padre che si chiama Umberto ciao papà, perché è lui che mi ha, che mi ha ma, ma dato tutto il materiale che eh, vedete anche nei video sia i treppiedi che adesso siamo andati a comprare insieme anche la cover per il telefonino Uh, niente, però prima di passare al mio di progetto vi voglio far vedere quelle che ho visto su internet per ispirarmi e trovare una soluzione migliore prima di realizzare la mia. Quindi vi faccio vedere questi 5 video, in descrizione vi, mando, vi, faccio, vi, vi metto anche il link. Allora, se vedete tutte e 5 idee che ho trovato sono tutte 5, 5 idee molto buone, però hanno purtroppo ognuna... Uh, la loro pecca Infatti, il ragazzo che in alto ha fatto il suo supporto ha realizzato come materiali cartone che made, questo materiale deperisce se con l'umidità può deformarsi e rovinarsi quindi come soluzione provvisoria va benissimo ma a lungo andare no invece l'altro ragazzo che vedete in video sottostante ha realizzato una cover l'idea come l'ho applicata io, con una differenza che usa una staffa molto più sottile quindi quando andremo ad avvitare sopra i tre piedi, come ce l'ho io che ha un supporto in gomma potrebbe affondare all'interno e dare un video un po' storto, io ho usato una più larga, ma la, il problema più serio è il fatto che gli ho utilizzato della colla, la colla con il tempo può scollarsi e, e quando facciamo la ripresa Uh, nel peggiore dei casi potrebbe cadere lo smartphone e rompersi come peggiore dei casi gli altri tre invece che vedete ai lati del, del video hanno usato tutto le materiali di legno quindi per chi è bravo a lavorare il legno ma una soluzione ottima va bene ma per chi vuole uh, fare una cosa più veloce più pratica non è la soluzione migliore, anche se dire la verità sono dei supporti esteticamente molto carini. Comunque adesso vi faccio vedere la mia idea, molto più veloce e economica. Già vi dico che non ho speso più di 4 euro per, per realizzarlo. Quindi a voi video, spero che l'idea vi piaccia. Buona visione.